Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste le istituzioni. Una risorsa globale che tutti devono poter utilizzare per esercitare in modo consapevole i propri diritti e le proprie libertà fondamentali. Nell'ambito delle politiche di ascolto e coinvolgimento attivo dei cittadini, Internet è uno strumento imprescindibile per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale. In quest'ottica, l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in internet promossa su iniziativa della Camera dei Deputati allo scopo di dare fondamento costituzionale ad un insieme di principi e valori di alto livello sul modello delle grandi dichiarazioni dei diritti universali diviene uno strumento indispensabile a garantire il rispetto delle diversità e all'equilibrio di, di diritti contrapposti di chi usa internet per divertirsi, lavorare, fare impresa, dialogare con lo Stato. Costituisce un riferimento per il legislatore per l'elaborazione di leggi e norme su queste tematiche e dà modo ai cittadini di acquisire maggiore consapevolezza del loro diritto di avere diritti. Abbiamo chiesto ad Anna Masera, giornalista italiana che lavora da quasi 30 anni in ambienti redazionali nazionali ed esteri e dal 2014 responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione della Camera dei Deputati di raccontarci il processo di consultazione pubblica che ha caratterizzato la definizione aperta e, e condivisa della Carta dei Diritti in Internet. Come si è strutturata e come si è svolta? Quali sono stati i tempi e quali sono state le scelte per favorire e promuovere la partecipazione informata? Abbiamo deciso alla Camera eh, circa un anno e mezzo fa, insieme alla Presidente Laura Boldrini eh, e al Professor Stefano Rodotà, a un convegno apposito proprio dove si parlava dei diritti in Internet, di eh, istituire una commissione di studio per i diritti in Internet che coinvolgesse sia eh, il Parlamento, quindi i deputati eh, della Camera di tutti i gruppi parlamentari, un rappresentante per ogni gruppo che più si sentivano versati verso questo tema, quindi che conoscevano eh, l'argomento del, del digitale di Internet, ma soprattutto una commissione di studio che coinvolgesse anche la società civile, quindi sono stati fatti membri della commissione, è stata scelta in rappresentanza della società civile, dei vari gruppi, dei vari stakeholder, una serie di persone competenti, esperte, che hanno accettato di eh, donare gratis il loro tempo per, per eh, fare questo lavoro insieme. Questa commissione di studio è stata creata quindi nel 2014 ed è stata istituita eh, con lo scopo di eh, realizzare questa carta dei diritti in internet in tempi molto brevi. Quando ci, ci siamo riuniti abbiamo deciso di fare sia una consultazione pubblica sia audizioni, quindi eh, per cinque mesi la commissione si è riunita facendo audizioni, quindi invitando in maniera più tradizionale come fanno tutte le commissioni, Ehm, che ci sono alla Camera, audizioni con soggetti multi-stakeholder, però nello stesso tempo abbiamo aperto con una piattaforma di consultazione pubblica la consultazione online per chiedere anche ai cittadini di partecipare e di dire la loro. Ovviamente il tema, essendo un tema molto complesso, perché è un tema tecnico, non è un tema proprio facile, non è una domanda sì-no, eh, sono favorevole o contrario, è una domanda complessa su 14 articoli, cioè su tanti, perché è stata scritta rapidamente una bozza, insieme al professor Rodotà, che questo tema lo segue da dieci anni, per cui era il più esperto di tutti, il professor Rodotà è uno che ha seguito il tema della Carta dei Diritti in Internet, il, tema, il cosiddetto Internet Bill of Rights, dal 2005. Quindi abbiamo deciso di aprire una consultazione pubblica. Questa decisione è stata presa eh, nell'estate dell'anno scorso e nel giro di pochissimi mesi, avevamo due mesi di tempo per aprire la piattaforma di consultazione pubblica e lanciarla, la Camera doveva decidere eh, che tipo di piattaforma usare, come farla, e la Camera non aveva una piattaforma. Quindi abbiamo avuto il grande aiuto della Fondazione Aref che ci ha prestato gratuitamente la sua piattaforma dei media civici, che è eh, civi.c. E quindi abbiamo aperto all'indirizzo, si trova ancora adesso, camera.civi.c, eh, la consultazione online dove abbiamo messo online la bozza di dichiarazione dei diritti in internet e abbiamo chiesto agli utenti attraverso il metodo dei media civici di partecipare leggendo e commentando sia facendo dei commenti quindi potevano leggersi la bozza, potevano eh, dare dei commenti eh, c'è un triangolino dove si può dire se piace o non piace una cosa un po' come su Facebook, diciamo, è un mezzo un po' social per cui permette di eh, dire se piaceva o non piaceva un articolo o come era formulato un articolo e poi permetteva anche di commentare e fare una proposta alternativa. Eh, la consultazione pubblica è durata 5 mesi e in questi 5 mesi hanno partecipato 10.000 utenti unici eh, che hanno messo centinaia di commenti, adesso circa 580, quasi 600 commenti, di cui la maggior parte positivi. E, i commenti, gli articoli, ci sono stati articoli, abbiamo fatto anche tutte le statistiche, alcuni articoli molto più commentati e controversi di altri, per esempio il diritto all'oblio è stato considerato molto controverso, mentre il diritto all'accesso, tutti lo hanno accettato come un diritto assolutamente sacrosanto, il diritto all'oblio è, è un diritto controverso che non è piaciuto, comunque sia, molti hanno proposto di fare dei cambiamenti a quello. <coughs> Ma tendenzialmente è stata un'ottima esperienza per la Camera che non aveva mai fatto una consultazione pubblica, innanzitutto. Quindi per l'istituzione Camera è stato un primo passo, tanto che la Camera si è convinta che deve eh, sviluppare una propria piattaforma. Io in realtà, eh, se posso dire la mia, penso che sia importante che ci sia soltanto una piattaforma pubblica per tutte le istituzioni, per tutte le amministrazioni. Sarebbe molto più semplice e ho chiesto all'Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, di eh, fare in modo che ci sia una piattaforma unica dove tutti possano partecipare e anche e soprattutto che raccolga tutte le consultazioni pubbliche perché sarebbe il modo più semplice per fare in modo che i cittadini sappiano dove trovare le consultazioni pubbliche e dove è richiesto il loro, il loro intervento e il loro contributo perché francamente è molto difficile saperlo altrimenti cioè o se un addetto ai lavori oppure non lo viene a sapere. La, la piattaforma utilizzata da Agile e dal Governo è partecipa.gov il problema della piattaforma che, che partecipa è che è.gov e per istituzioni come la Camera Camera e Senato sono il Parlamento che come ben sappiamo da eh, chi conosce un po' insomma eh, come funzionano le istituzioni, il Parlamento ci tiene proprio, ne fa proprio di un, un punto d'onore di essere separato svincolato dal Governo e quindi sono proprio due cose che dovrebbero essere assolutamente svincolate. Una piattaforma che si chiama.gov non va bene per il Parlamento, quindi proprio è stata la prima cosa, perché si poteva anche provare a immaginare di eh, utilizzare quella piattaforma, è stata subito respinta da, da tutti i parlamentari quindi, e anche dall'amministrazione, quindi l'idea era ne facciamo una nostra, che sarebbe.bo.it.istituzione.camera, cioè il problema era svilupparne una da zero e non ci sarebbe stato tempo perché poi bisognava fare la gara, cioè era una piattaforma da fare in, in due mesi eh, perché si era deciso prima dell'estate di, di, di, di far partire questa consultazione e a ottobre la consultazione è partita. Invece avendo la piattaforma dei media civici a disposizione gratuitamente, gentilmente offerta da... Eh, appunto dalla Fondazione Aref, abbiamo scelto di questa strada perché era un modo per averla subito e per aver, raccogliere subito il risultato, ma certamente non è, cioè, visto col senno di poi ci piacerebbe avere una piattaforma che sia fissa eh, della Camera o comunque delle istituzioni. Anche perché nel frattempo poi la Fondazione Aref purtroppo ha avuto dei problemi, la provincia di Trento per motivi politici non ha più investito sulla fondazione, quindi la piattaforma si è ritrovata abbandonata dal, dal finanziamento della, <coughs> della provincia di Trento, adesso so che sta diventando un'associazione quindi potrebbe riproporsi. Comunque ci sono stati fantastici perché i volontari che ci hanno lavorato ci hanno garantito il funzionamento della piattaforma per tutto il periodo della consultazione e tuttora è tutto online, è documentato e linkato sul sito della Camera. Quindi se siete andati sul sito della Camera, su www.camera.it, c'è il link alla carta dei diritti in internet e dentro lì ci sono raccolte tutti i contributi, sia le audizioni, sia in formato audio-video, sia in formato scritto, e tutta la, la piattaforma di consultazione è linkata lì dentro, e questo rimarrà online per sempre, penso che sia almeno questo, è, una, è, un, è un, primo un primo esperimento che ha funzionato molto bene, ma è ovviamente è un primo esperimento. Poi se posso valutare eh, la quantità di partecipazione, c'è cioè chi critica il fatto che siano stati solo 10.000 utenti su 60 milioni di abitanti, però se posso, cioè il tema di una carta della dichiarazione dei diritti in internet, è un tema così complicato, giuridico, tecnico, Veramente, io in realtà sono stupita che 10.000 persone abbiano avuto la capacità di capirlo e di aver voglia di partecipare e di dire la loro. Cioè secondo me è stato un ottimo successo in cinque mesi. Se pensate che temi analoghi eh, negli Stati Uniti o in Brasile, dove c'è stata una consultazione per il Marco Civil, che è una legge sui diritti in Internet. Eh, Può dire quasi analoga, perché la dichiarazione dei diritti di internet non è una legge, è una dichiarazione di principi come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quindi è più una costituzione, una, una dichiarazione di principi per fare una costituzione sui diritti in internet, non è tanto una legge, però il concetto è i diritti in internet e anche in Brasile li hanno affrontati. Anche lì hanno fatto una consultazione pubblica, l'hanno fatta con degli investimenti pubblicitari notevoli, l'hanno fatta per un anno intero, c'è stato un altro un processo eh, e c'è un'altra dimensione di paese, in Brasile, così come negli Stati Uniti, insomma, il numero di abitanti è molto maggiore e il tema era stato spiegato molto bene in televisione, anche negli Stati Uniti, per, per quello che riguarda, per esempio, negli Stati Uniti l'hanno fatto sulla neutralità della rete, una consultazione pubblica sull'indipendenza, sull eh, sul fatto che, che, che è soltanto uno dei principi della Carta dei Diritti Internet e una consultazione su un solo principio più semplice da gestire. Noi l'abbiamo fatto su 14 diritti diversi, cioè 14 punti molto complessi, per cui secondo me è stato un ottimo risultato. Qual è la prospettiva sul futuro dell'iniziativa? Adesso questa dichiarazione di diritti internet è stata approvata dalla Commissione, è stata riscritta eh, tenendo conto della, della consultazione pubblica, quindi si è tenuto conto di, del, delle richieste arrivate e dei suggerimenti arrivati sia nella consultazione pubblica sia nelle audizioni. Ovviamente il professore Dottà e la Commissione hanno dovuto fare un grosso lavoro di sintesi perché non si poteva tenere in conto ogni, ogni correzione, però si è dato conto del, dei contributi ricevuti, abbiamo fatto proprio un testo a fronte come fa la Camera sempre, come con le, le proposte di legge, con gli emendamenti di fianco, quindi c'è il testo, ci sono tre colonne, il testo della, della bozza proposta, gli emendamenti proposti sia dalla consultazione pubblica che dalle audizioni per ogni articolo, in ogni passaggio, e poi il testo finale che tiene conto e che dà conto di che cosa si tiene conto, quindi insomma è più trasparente di così, la vedo difficile francamente, e questo è stato un lavoro che è stato possibile grazie al fatto che la Camera ha un'amministrazione, un servizio studi eccellente dove sanno scrivere i testi di legge, sanno fare questo lavoro di sintesi, che sennò no sarebbe, sarebbe stato veramente molto difficile e impossibile farne in così poco tempo. E quindi questo è stato fatto eh, subito dopo, dopo la consultazione pubblica lo scorso, la scorsa primavera e, e adesso ci sarà, dopo l'approvazione del testo da parte di tutta la Commissione, quindi tutti i membri della Commissione l'hanno approvata, eh, viene verrà portata in, in aula con una mozione settimana prossima. La mozione in aula è molto importante perché è importante che ci sia un passaggio eh, proprio istituzionale dove tutta la Camera, non solo la Commissione, viene a conoscenza di questa Carta dei Diritti e la approva. E' una, è una mozione che impegna il Governo, cioè la mozione praticamente riporta tutta la Carta dei Diritti e poi in fondo impegna il Governo a eh, tenere conto di questi diritti per il futuro e a eh, rappresentarli in tutte le sedi eh, ufficiali dove c'è bisogno, quindi negli Stati Uniti, eh, all'ONU, in Europa, alla, alla Commissione Europea, eh, sarà, sarà portata in tutte le, eh, là, là dove si discute di questi temi. Non solo, ma siccome adesso c'è l'Internet Governance Forum, che è una sede internazionale di addetti ai lavori che si dedicano al, al governo di Internet, quindi alle regole che stanno dietro Internet, al funzionamento di Internet, ed è una sede internazionale eh, mondiale. Quindi adesso che siamo eh, al, verso la fine di ottobre, siccome l'Internet Governance Forum si tiene dal 9 al 14 novembre e il 9 novembre presenteremo questa dichiarazione dei diritti in Internet eh, all'Internet Governance Forum a Giova Pessoa in Brasile e andiamo come delegazione parlamentare a presentarla insieme al Professor Rodotà e là ci, saranno, ci sarà il sostegno della Web Foundation di Tim Berners-Lee, ci sarà il sostegno dei, dei brasiliani della Marco Civil, ci sarà il sostegno di Frank Laroux che è il rapporteur dell'ONU sui diritti umani, quindi insomma ci saranno diversi soggetti che ci sosterranno ma, ehm, Prima di portarla là bisogna fare la, la, una mozione in aula per fare in modo che in aula venga approvata e che in, si impegni il governo in maniera tale da essere rappresentativi dell'Italia che va in Brasile. Per cui per fare questo eh, credo che verrà calendarizzata settimana prossima, quindi intorno al 3 novembre, la mozione in aula per essere votata. E, e questo sarà il passaggio diciamo, parlamentare ufficiale. Poi eh, la divulgazione di questa carta dei diritti di in internet è avvenuta non soltanto a livello parlamentare, noi l'abbiamo fatta attraverso eh, gli account social della Camera, eh, l'account Twitter di Montecitorio, attraverso il canale Facebook, eh, la, la pagina Facebook della Camera dei Deputati, l'abbiamo fatta attraverso il canale YouTube della Camera dei Deputati, dove abbiamo messo tutti i video, anche le video interviste, per pubblicizzare i lavori di questa, di questa commissione. Ma eh, credo che non sia soltanto un lavoro che fa la Camera, è un lavoro che riguarda un po' tutti, quindi tutti gli stakeholder che hanno partecipato alla consultazione pubblica, alle audizioni e, che, e tutti i membri della Commissione che trovano... che queste, questa carta dei diritti sia importante la stanno pubblicizzando attraverso i loro canali anche loro. Abbiamo fatto in modo che uscissero articoli di giornale la, la classica campagna media perché io sono ufficio stampa della Camera e non è un caso che io partecipi alla commissione perché io sono stata quella che poi ha dovuto fare in modo che venisse divulgata il più possibile quindi ho coinvolto i giornalisti specializzati che si occupano di tecnologie e di internet tra l'altro in commissione c'erano dei giornalisti c'era Massimo Russo che era direttore di Wired adesso è vice, vice direttore della stampa, c'è Luca De Biase che è direttore di Nova e insomma, è, è giornalista di Sole 24 ore, per cui insomma i giornalisti già, e poi diversi blogger che comunque ci seguono da vicino e che sono appassionati al tema e che ci hanno molto sostenuto e ci hanno creduto. Eh, il professor Stefano Rodotà stesso è circondato da giornalisti, lui stesso scrive su, su Repubblica, quindi insomma devo dire che abbiamo avuto un grandissimo sostegno anche mediatico. Certamente il sostegno più difficile da avere è da parte della televisione, perché la televisione generalista un tema così, fa fatica a eh, rappresentarlo, però abbiamo, abbiamo anche lì abbiamo trovato diversi giornalisti molto interessati eh, e credo che in tante trasmissioni anche la RAI stanno cercando di eh, divulgare il tema perché poi il tema, i temi sono quelli, quelli proprio che toccano i cittadini, cioè il, conte, il concetto di accesso a internet quindi garantire l'accesso altrimenti c'è un divario digitale che, eh, tra chi internet ce l'ha e chi no la cultura, quindi l'accesso alla cultura, al digitale come educazione, come istruzione, la scuola. Abbiamo fatto con la, la, la ministra Giannini degli esperimenti qui alla, alla Camera, dei bambini che programmavano e, e facevano coding, che sono venuti alla Camera a fare coding e questo, il concetto di fare coding è appunto abbattere il divario digitale e insegnare ai bambini la cultura digitale. E fa parte dei diritti di cui si parla in questa Carta dei diritti, quindi non è che la Carta dei diritti contenga dei temi astrusi di cui non ci si occupa e che non sono comprensibili dalle persone. Il tema della neutralità della rete, quindi di non fare corsi preferenziali su internet tra chi eh, paga e chi non paga, è un tema che oggi eh, eh, la, la, il Parlamento Europeo Dice di aver passato la, la, la, la, la regola sulla neutralità della rete, in realtà non hanno messo degli emendamenti abbastanza forti come in, negli, negli Stati Uniti e eh, è una battaglia che sarà fortissima nei prossimi mesi, secondo me. Per cui saranno toccati moltissimo. i media ne, ne parleranno in continuazione, ed è un modo per far tornare alla ribalta la necessità di diritti e la necessità di farli rispettare il tema, tema del dell'anonimato, il tema del, del diritto all'anonimato, il tema del diritto alla libertà di espressione, la libertà eh, di espressione anche su internet, che invece spesso c'è un po' la, la, la tendenza, la, la voglia di, di censurare su internet. Questi sono diritti fondamentali dell'uomo che devono essere applicati anche nel mondo, nella sfera del digitale, ma non, non, non per tutti è una cosa ovvia. E internet purtroppo è ancora un luogo inesplorato per molti politici, per cui si tende delle volte a fare degli errori legislativi perché non si conosce la materia bene. Ecco, questa, questa carta dei diritti in internet aiuta, dovrebbe servire da guida per aiutare i legislatori a non fare errori nel fare le leggi. Sarebbe bello che diventasse una commissione permanente. L'idea cioè, so che la Presidente Boldrini vorrebbe farlo e molti membri della commissione vorrebbero farlo e l'hanno chiesto che. Questa diventi una commissione di studio permanente per fare in modo che quando ci sono delle leggi, delle proposte di leggi, passino attraverso le forche caudine di, questo, di questi paletti messi in piedi dalla commissione di studio. E speriamo che funzioni, un esperimento, si, si vedrà col tempo. Qual è la lezione appresa da questa esperienza in termini di partecipazione? Beh, la, la lezione appresa secondo me per quello che riguarda la consultazione pubblica è che eh, eh, cioè adesso abbiamo imparato delle cose che io non sapevo fare, no? consultazione pubblica, ovviamente avendo imparato delle cose si può fare meglio, tutto si può fare meglio. Sarebbe bello avere appunto una piattaforma come dicevo prima condivisa e preparata in anticipo quindi eh, che sia anche più divulgata perché è ovvio che per avere più partecipazione deve essere una piattaforma conosciuta avere una piattaforma che non è molto conosciuta poi è molto difficile spingerla quindi bisognerebbe fare molta pubblicità prima per la piattaforma in maniera tale che questa piattaforma sia consultata e, e sia facile da utilizzare per tutti e poi a quel punto diventa anche più semplice fare pubblicità a una consultazione. Eh, però nel complesso direi che eh, io sono molto soddisfatta perché penso che per il poco tempo che c'è stato c'è stata una grandissima voglia da parte di tutti di realizzare, di arrivare in fondo velocemente, in un anno fare una cosa del genere, cioè se pensate quanto tempo ci, ci vuole per scrivere una Costituzione, francamente è stato un miracolo riuscire a finirla tutta, quindi io sono la lezione è tenersi caro il professor Stefano Rodotà che è un grandissimo da ed ha saputo sintetizzare, perché il problema è sintetizzare poi tutti questi input che arrivano, perché si rischia spesso di andare a buttare le reti, chiedere alle persone le loro opinioni, e poi dopo non riuscire a tenerne conto, perché la capacità di sintesi di pensieri così complessi non è affatto ovvio e non è affatto facile.